Salve a tutti, oggi siamo qui per intervistare Roberto Tolli, Managing Director della Golden Domus Academy, la nuova scuola di formazione del gruppo toscano. Um, questo nuovo percorso di formazione è stato presentato il 26 ottobre. Siamo qui per intervistare Roberto Tolli per capire come si sta sviluppando questo progetto e quali sono le sue ambizioni e la sua filosofia, ecco come nasce. Quindi passo subito a salutare Roberto Tolli. Salve Tolli sì. e grazie per il Qui con noi oggi eh, vogliamo chiedere dopo un mese dalla presentazione di, di questo nuovo percorso di formazione del gruppo eh, come sta procedendo e quali sono gli obiettivi della, della nuova scuola di formazione. Qui Beh, È assagliare. un mese che abbiamo iniziato e diciamo abbiamo fatto tre corsi uno special il primo in assoluto è stato quello del presidente che è un corporate poi abbiamo fatto uno specialist e abbiamo fatto il primo business su tutti i concetti teorici c'era poco pratico poca, poca parte pratica e pochi tecnicismi e c'era invece una preparazione su tutti quegli aspetti mentali che servono non soltanto nell'attività lavorativa ma un po' sempre in generale eh, possono essere applicati in varie parti della vita no? anche nella vita privata e diciamo che stiamo rincorrendo le emergenze perché dobbiamo stiamo rivoluzionando tutti i corsi e quindi eh, sarà una formazione diversa e nella sua semplicità rivoluzionaria nella sua semplicità Sappiamo che abbiamo, uh, avete pensato a un po' di corsi per questo percorso di formazione, quindi avete stilato un elenco di corsi e diversi tipi di corsi, soprattutto. I corsi, eh, come dicevo, sono divisi tra eh, corporate, che sono tre, che sono quelli istituzionali, eh, poi ci sono dei corsi specialist, quindi l'avvocato o il notaio o il geometra, l'architetto e quindi i corsi specialist e poi ci sono i corsi business che sono divisi in due rami, i eh, business e i business technology i business sono diciamo un po più concettuali ci sono delle parti ovviamente anche tecniche ma sono quegli aspetti un po più concettuali nei corsi business technology invece è l'applicazione di quegli aspetti eh, concettuali attraverso strumenti che l'azienda ci mette a disposizione in totale tra business eh, specialist e corporate al momento abbiamo previsto circa 13/15 corsi, ma è tutto work in progress perché siamo come ho detto alla presentazione un mese fa, questo è un progetto a 2/3 anni e poi come ho già detto io punterò molto sulla formazione dei coach che saranno gli speaker dei corsi quindi insomma ci vorrà del tempo per creare il, il, i giusti aspetti mentali del coach e della giusta comunicazione del coach Considerando che ci sono diversi tipi di corsi Uh, volevo chiederle, questi corsi sono collegati tra loro o e quindi vanno seguiti consecutivamente uno all'altro oppure possono essere uh, seguiti anche singolarmente? Allora, allora ovviamente, mh, ovviamente si possono anche fare singolarmente ma un po' come tutte le cose se un corso prevede X numero di, eh, di, di, di corsi eh, c'è un, una motivazione ben precisa ho detto prima che questi corsi saranno nella loro semplicità rivoluzionari perché in realtà eh, questi corsi sono un po' complessi, nel senso che spesse volte in un corso si trasferiscono delle tecniche di vendita o delle tecniche di comunicazione, noi in questi corsi trasferiremo una mentalità. Io ho sempre lavorato sugli aspetti mentali e la mentalità sarà quella che eh, porterà non alla formazione di un agente immobiliare bravo nella sua professione, ma di un manager nel settore immobiliare, cioè quello che io ho sempre fatto. Eh, da un certo punto della mia carriera in avanti io ho lavorato su questi aspetti. E chi mi conosce sa che ho creato sempre strutture indipendenti dalla mia presenza il vero segreto è creare strutture indipendenti cioè uffici che possano ottenere risultati anche senza la presenza del fondatore di quell'ufficio questo è il vero segreto spesse volte continuiamo a ad avere la figura concentrica, quindi il socio fondatore che è ancora lui lì a eh, dirigere e a fare le attività lavorative, ovviamente chi più chi meno. In questi corsi noi infatti eh, cercheremo di costruire eh, la mentalità di un manager capace a gestire uffici eh, indipendenti che possano portare risultati senza la presenza del manager stesso. Quindi possiamo dire che questa è una delle sfaccettature della filosofia della Golden Domus Academy. Eh, sviluppare nuovi manager per, perché possano proseguire autonomamente e quindi far crescere ancora di più l'azienda. Allora, sì, è una parte. Nel senso che noi come filosofia della GDA vogliamo fare una formazione che crei persone dopo un corso più forte che escano dal corso senza debolezze. Cosa voglio dire con questo? Io ho partecipato a corsi di formazione e da questi corsi di formazione spesso volte le persone come escono? Escono con una frase escono con un modo di porsi, ma in realtà escono anche con tante insicurezze che sono state eh, trasferite dal coach di turno, cioè spesse volte la cultura del coach, la sua esperienza porta a creare dei rapporti di dipendenza tra il professionista e il coach, cioè non si è mai liberi ma dipendiamo sempre da qualcuno. Quello che noi facciamo che è molto complicato è vogliamo rendere le persone indipendenti anche da questi corsi. Ecco perché... Parliamo di mentalità, perché nel momento in cui noi creiamo una mentalità forte stiamo rendendo le persone indipendenti. Questi corsi ovviamente non sono corsi a pagamento. Chi crea dipendenza spesso volte crea dei corsi a pagamento e quindi io avrò sempre bisogno di quel coach o di corsi di formazione perché devo colmare delle mie insicurezze noi lavoriamo invece sulle insicurezze e non sulle semplici tecniche uh, Toglio un'ultima domanda prima di lasciarci uh, se um, qualcuno volesse mettersi in contatto con voi per domande, per chiarimenti riguardo i corsi della Golden Domus Academy, come può farlo? Allora, diciamo che eh, se qualcuno volesse, avesse dubbi, domande, perplessità, si può mettere in contatto con la GDA attraverso, abbiamo eh, comunicato un indirizzo mail che è corsichiocciola.goldendomusacademy.it Quindi può semplicemente mandarci una mail, risponderemo nei tempi, eh, visto che siamo molto... Diciamo, molto presi dai corsi, però risponderemo nei tempi giusti va benissimo, io la ringrazio ancora per essere stato qui con noi. Eh, la saluto e ci vediamo presto nei prossimi corsi. Prossimamente nei corsi. Di nuovo, arrivederci.